Ecco tre tipi di persone che salgono le scale. Lo sportivo. Il pensionato. l'indeciso. Ma, i diversi modi in cui posso affrontare le scale dipendono dal numero di gradini da salire, infatti considerando di poter salire uno o due gradini alla volta, se c'è un solo gradino ho un unico modo per salirlo. Per due scalini ci sono due modi. Per tre scalini ci sono tre modi. Per quattro scalini ci sono cinque modi. Ora, ricapitoliamo e generalizziamo. Denotiamo con n il numero di gradini. Con a con n indichiamo invece il numero di diversi possibili modi di salire gli n scalini. Quando n è uguale a 1, a con 1 è uguale a 1, perché ho un unico possibile modo di salire il gradino. Quando n è uguale a 2, a con 2 è uguale a 2, perché posso salire un gradino alla volta o entrambi insieme. Quando è n uguale a 3, a con 3 è uguale a 3. Infatti posso avere le combinazioni di gradini 1 1 1, 1 2 o 2 1. Quando è n uguale a 4, invece a con 4 è uguale a 5. Le possibili combinazioni per salire gli scalini sono 1 1 1 1, 2 2, 1 1 2, 1, 2, 1 e 2, 1, 1. Sia ora n maggiore o uguale di 5. Se il primo passo lo facciamo da un gradino, allora vi sono A con n-1 possibili modi di salire restanti. Viceversa, se con il primo passo saliamo due gradini, vi sono a con n-2 modi per salire rimanenti. Dalle precedenti considerazioni si ottiene quindi che a con n è uguale ad a con n-1 più a con n-2. Si giunge così alla relazione di Fibonacci. I valori del numero di passi che si ottengono sono 1, 2, 3, 5, 8, eccetera. Con dati iniziali A con 0 uguale a 0 e A con 1 uguale a 1, si ha invece la successione di Fibonacci, che quindi parte da 0 e procede con 1, 1, 2, 3, 5 e così via, nella quale ogni numero è caratterizzato dall'essere la somma dei due numeri che lo precedono. Ecco una rappresentazione della successione di Fibonacci sulla mole antonelliana. Questa è un'installazione delle luci d'autore. Ma ricordate il triangolo di Tartaglia, utile per conoscere coefficienti binomiali? Ecco, è in relazione con la successione di Fibonacci. Infatti, basta sommare in diagonale gli elementi del triangolo per ottenere la successione. Questa è solo una delle numerose proprietà che caratterizzano questa successione. Un'altra interessante proprietà è che due numeri di Fibonacci consecutivi sono numeri coprimi, cioè il loro massimo comune divisore è uguale a 1.